Iniziamo con un saluto e un messaggio dalla, dalla professoressa Cristina Reyes, vice-rettore accademico. E oggi manca il nostro caro Arturo Belloc, il professore proprio da questa Università della Santa Croce, perché ieri ha preso questa benedizione, diciamo, di Covid, perciò, però ci sentiamo dalla sua casa e sicuramente avremo le stesse, le stesse riflessioni quelle che dobbiamo fare qui la presenza sicuramente sarebbe stata molto bene però non possiamo fare quando la natura ci colpisce allora oggi preghiamo anche per lui che possa recuperare quanto prima la sua salute e all'inizio sicuramente la nostra gioia non dobbiamo fare noi però accogliamo con tanta gioia e gratitudine questa Università della Santa Croce per dare questo spazio questo ambiente bello di compartire condividere la nostra riflessione sarà sulla cura della casa comune allora non dovrei invitare lei deve invitare comunque una parola molto calorosa a professoressa Cristina Regis per dare un messaggio a tutti noi Buonasera a tutti, ringrazio il padre Prem per questa accoglienza e come diceva anche lei è vero che è il professore Beloc e adesso non può venire fisicamente però è collegato, quindi è con noi, con voi. E io come rappresentante dell'università davvero vi vorrei complimentarmi con il vostro sforzo di, di riflettere su questo argomento così importante. Lo dico perché di fatto eh, questo documento del Papa, questa enciclica, no? la Laudato Si, che voi state studiando, riflettendo, ha una profondità che bisogna capire, come voi sapete molto bene, perché di ecologia integrale si può parlare molto a diversi livelli. E proprio penso che questa opportunità che abbiamo noi delle diverse università pontificie di riunirci per riflettere su questo argomento da una prospettiva scientifica valga la pena davvero perché si può senz'altro eh, lasciare traccia nel senso di fare suggerimenti che siano delle sfide per lavorare, no? che questo è ciò che a noi ci interessa contribuire al progresso e in questo contesto concreto contribuire a un'ecologia veramente integrale come, come dice il Papa Francesco nel documento. Bene, di tutto questo voi senz'altro eh, sapete molto e eh, continuerete ad approfondire e soprattutto sottolineo l'opportunità di condividere con eh, persone delle altre università, no? cioè fare un po' di squadra interuniversitaria, penso che è una cosa molto bella e molto arricchente per tutti. Bene, allora vi desidero un bel, una bella giornata di lavoro, di riflessione e che siete a casa vostra qua. Se avete qual bisogno di qualsiasi cosa vi ci potete dire ciò che sia. Tante grazie, eh? buon lavoro. Ringraziamo di cuore professoressa Cristiana Reggias per, per le sue parole di benvenuti e anche un messaggio molto prezioso per tutti noi che dobbiamo continuare questo passaggio, questo percorso insieme, come una famiglia. Iniziamo subito con la prima seduta delle lezioni e abbiamo questo programma che siamo, eh, dobbiamo sempre seguire fedelmente il tempo, anche l'orario quello che possiamo fare e così che terminiamo puntualmente la nostra seduta. Iniziamo con questa preghiera. Dopo il messaggio del vice-rettore accademico sarebbe meglio offrire la nostra, i nostri pensieri, la nostra disposizione alla cura della Casa Comune con questa preghiera di San Basilio il Grande. Già una preghiera de, de, degli anni 329, 279. 379, scusate, abbiamo sbagliato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Recitiamo questa preghiera insieme. O Dio, accresce in noi un senso di comunione con tutti gli esseri viventi, con i nostri fratelli e i nostri gli animali ai quali hai dato la terra come la loro casa che è anche la nostra, in comunione con loro, ricordiamo con vergogna che in passato abbiamo esercitato un dominio arrogante, con severa crudelità e di conseguenza la voce della terra, che avrebbe dovuto salire come un canto è diventata un gemito di dolore, dobbiamo renderci conto che le nostre altre creature non vivono noi, ma per se stesso e per te, e che anche loro amano la dolcezza della vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora, con questa preghiera di San Basilo, che già mostra lo spirito con cui entriamo nel questo campo delle prospettive biblico-teologiche o etiche teologiche della cura della casa comune. Prima cosa che vorrei... Prima cosa nel capitolo secondo della Laudatosi, Papa Francesco fa questa domanda, è il numero Laudatosi numero 62. La domanda stessa ci apre la porta per entrare in questa, questa prospettiva. Dice... Perché inserire in questo documento, rivolto a tutte le persone di buona volontà, un capitolo riferito alla Convenzione di fede? La domanda è questa. Sono consapevole che, nel campo della politica e del pensiero, alcuni rifiutano con forza l'idea di un creatore o la ritengono irrilevante al punto da rilegare all'ambito della irrazionale, la ricchezza che le religioni possono offrire per un'ecologia integrale e per il pieno sviluppo del genere umano. Perché tratta qui questa, questa parte? Per la fede. Dobbiamo sapere che lui indirizza questo indirizzo a tutti, come prima i primi papi dicevano, gli uomini o le donne della, della buona volontà. Però, questa per l'intera famiglia umana, credenti e non credenti. Perciò una domanda molto appartenente per questo. Perché? Perché questo capitolo? Il Vangelo della Creazione. E lui stesso dice che c'è un rapporto molto intimo tra scienza e religione, e deve avere un dialogo intenso e produttivo. E come? Noi dobbiamo cercare questo per la nostra fede per la nostra convinzione che Dio è il creatore del cielo e della terra. Seconda domanda nel stesso campo è perché è necessaria una riflessione etico-teologica sulle questioni della cura della casa comune. Io darei tre risposte qui. Perché è necessaria una riflessione così approfondita? Prima, per conoscere e approfondire i fondamenti della fede, antropologia ed etica, non solamente una parte, però fede, antropologia ed etica, sui quali possiamo proporre e costruire una risposta concreta e adeguata alla crisi ecologica. La nostra riflessione. Secondo è, per avvicinarsi il Vangelo della Creazione, con lo sguardo di Gesù, un invito molto forte, come possiamo vedere l'intera creazione con gli occhi di Gesù. Questo significa lo sguardo di Gesù, vedere la creazione, per poter, poter affrontare le sfide etiche e teologiche del mondo globalizzato e secolarizzato, il mondo che stiamo approntando oggi. Ultima è, per rispondere alla chiamata nostra alla conversione ecologica e promuovere la riconciliazione di tutta la creazione in Cristo e per Cristo. Questo prendiamo dalla lettera, lettera di San Paolo ai Colossesi, capitolo 1, 16. Vorrei già insistere che oggi il nostro discorso sarà concentrato sulla persona di Gesù Cristo, sul suo sguardo. Come possiamo vedere gli uni gli altri con lo sguardo di Gesù? Come possiamo vedere tutta la creazione, viventi e non viventi, con gli occhi di Gesù? Due punti ci sono la prospettiva etica e la prospettiva teologica. prospettiva etica perché è importante? Cosa significa? È un invito? invito a eh, vedere la creazione dagli occhi di Gesù Cristo per poter vedere, giudicare e agire secondo il principio etico. Bonum est facendum et malum vitandum. Cioè, dobbiamo sempre fare il bene ed evitare il male. Dove troviamo questo parametro? Parametro nella persona, l'istoria di Gesù Cristo. Questa è la prima risposta. Seconda è proporre la via di uscita per riparare e sanare la rottura fondamentale della relazione tridimensionale e di accogliere il proponimento di ristabilire l'ordine, l'armonia del creato. Queste parole, proprio l'ordine e l'armonia, è parte della conversione ecologica e anche la riconciliazione. Terzo è per far conoscere che, con il suo modo di trattare l'ambiente, dobbiamo ricordare che l'essere umano diviene l'autore, il protagonista e anche la vittima dei danni causati dalle sue attività. Molto chiaro. Se noi siamo l'autore, anche noi diventiamo la protagonista, anche la vittima. Alla fine torna tutto intorno e attorno a noi ultimo è una consapevolezza che l'essere umano ha fatto cose che non doveva contro, non doveva fare contro il creato e non ha fatto ciò che doveva fare vedete due cose qui ha fatto quello che non doveva fare e non ha fatto quello che doveva fare questo possiamo alla fine entrare nel campo del peccato ecologico e dell'azione e anche di omissione. Il destino dell'intera creazione, come possiamo parlare dal punto di vista della teologia? Cercando le prospettive teologiche. Il destino dell'intera creazione passa attraverso il mistero di Gesù Cristo che è presente fin dall'origine, come dice San Paolo, tutte le cose sono state create e permesso di lui. E in vista di lui. Questo ci fa vedere la vocazione ecologica nostra di ogni credente, anche di non credente. Una chiamata agli uomini di buona volontà, quello che dice, e a tutta la famiglia umana. Vedete la differenza. Un Papa dice uomini di buona volontà, e qui dice la tutta la famiglia umana. All'impegno personale, religioso e sociale per costruire un mondo più corrispondente alle esigenze dell'ambiente. E ultimo punto qui, una chiamata a cercare e mantenere l'armonia e l'ordine della creazione. Così si promuove verso o fa un percorso verso la formazione di una coscienza ecologica, quello che dice cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo evitare, prendendo in considerazione tutti i viventi e non viventi, della creazione prima per parlare della, delle prospettive etico-teologiche dobbiamo ricordare l'intima interconnessione tra tutti i viventi e non viventi nella creazione e lo dato si parla molto chiaramente tre assiomi prima tutto è in relazione tutto è in relazione Seconda sioma è: tutto è connesso. E ultima assioma è: tutto è intimamente relazionato. Cosa significa questo? Noi come uomini siamo connessi, relazionati, non solo con Dio, ma con tutti i viventi della creazione, non solamente tra gli uomini, ma anche con tutto il creato. Se questa interconnessione, se questa interdipendenza è visibile nella nostra vita odierna, dobbiamo prendere cura di mantenere questa interconnessione perché il nostro sviluppo integrale, il nostro benessere integrale viene da questa interconnessione. Prendiamo cura degli uni degli altri. Perciò questo paradigma, questo paradigma relazionale tridimensionale cioè con Dio, con l'uomo, con il creato, questi che sono i fondamenti teologici per un rinnovato e vigoroso impegno dei fedeli per la cura della casa comune. Oggi parliamo dal punto di vista della etica e teologia, perciò dobbiamo rivisitare, rivedere la vostra fede in Gesù Cristo, la vostra fede in Dio creatore. Il Vangelo della creazione. Subito Papa Francesco utilizza altre parole. Voglio mostrare fin dall'inizio come le convenzioni di fede offrano ai cristiani e in parte anche ad altri credenti, motivazioni alte per prendersi cura della natura e dei fratelli e sorelle più fragili. Ricordate la Date su numero 49, quello che dice dobbiamo ascoltare il grido della terra, il grido dei poveri. Questi sono più fragili. Se il solo fatto di essere umani non muove le persone a prendersi cura dell'ambiente del quale sono parte, adesso utilizza la parola di Papa Benedetto. I cristiani in particolare avvertono che i loro compiti all'interno del creato, i loro doveri nei confronti della natura, e del creatore sono parte della loro fede le stesse parole utilizza anche Giovanni Paolo II perciò dobbiamo ricordare che come la nostra fede ci sfida di prendere cura della casa comune perché questo fa parte della nostra fede qui cerchiamo di prendere questi sei punti la prima ordine dell'amore divino nella creazione e così seguiamo un punto dopo l'altro. Primo punto, l'ordine dell'amore divino nella creazione. Voi credete che anche nella vita odierna l'amore crea e ricrea. L'amore crea le relazioni, l'amore mantiene le relazioni, l'amore fruttifica nelle relazioni intime. Dalla questa nostra esperienza odierna possiamo dire come funziona questo ordine dell'amore divino nella creazione. Prendiamo le parole di Benedetto XVI, che utilizza queste parole in carità verità numero 48. La natura è espressione di un disegno di amore e di verità. Due parole, amore e verità. Essa ci precede viene prima di noi e ci è donata da Dio come ambiente di vita ci parla del creatore e del suo amore per l'umanità è destinata ad essere ricapitolata in Cristo alla fine dei tempi perché Gesù Cristo è l'amore per eccellenza per tutti noi per i nostri credenti e anche per coloro che vedono la vita insegnante di Gesù Cristo. Questo amore sorregge l'intero scenario delle relazioni interconnesse. Lo che abbiamo portato tutto è connesso, tutto intimamente interconnesso e tutto è in relazione. Questo amore riconosce non soltanto l'amore di Dio per l'essere umano, creato a sua immagine e somiglianza, però afferma anche che la l'effimera vita dell'essere più insignificante è oggetto del suo amore. Significa che tutti godono l'amore divino, tutti ricevono questo amore gratuito dal Dio creatore. Perciò l'amore di Dio è la ragione fondamentale di tutto il creato. Alla base di questo, questo amore dobbiamo creare generare questa relazione interumana per prendere cura della casa comune in altre parole possiamo dire che l'amore è il modo di essere di vivere di agire e di reagire anche di relazionarsi da qui viene interconnessione ricordate una, una volta l'amore la, nella vostra vita Amore interpersonale, amore nella comunità, amore nella famiglia. Come l'amore aiuta di essere, essere una persona amorevole, aiuta di vivere, riconoscere come possiamo agire e reagire, come possiamo relazionarsi. Questa è la forza dell'amore. Laudato sul numero 77 dice ancora la creazione appartiene all'ordine dell'amore l'amore di Dio è la ragione fondamentale di tutto il creato così ogni creatura è oggetto della tenerezza del padre che le assegna un posto nel mondo perfino l'effimera vita dell'essere più insignificante è oggetto del suo amore in quei pochi secondi di esistenza egli lo circonda con il suo affetto. Belle parole che utilizza Papa Francesco. Diceva San Basilio Magno che il creatore è anche la bontà senza calcolo. E Dante Allegri parlava dell'amore che muove il sole le altre stelle. Perciò dalle opere create si ascende fino alla sua amorosa misericordia. Così amore lavora come un un, un, un, un punto da dove possiamo iniziare a salire sopra, salire verso il cielo. E dove trova il cielo? Dove abita l'amore, dove viviamo in amore. Altre parole prima di andare al prossimo punto. L'ordine dell'amore rappresenta anche il fondamento per operare un'ecologia integrale nel cuore dove c'è interconnessione che vede nel Dio creatore il suo più, più fondamentale garante che continui a creare ricreare, animare e sostenere l'intero creato e dà il significato più pronto alla realtà e all'esistenza umana quando parlo dell'amore io vorrei insistere enfatizzare questo aspetto nella filosofia noi diciamo sempre l'essere umano esiste non solo perché pensa voi studenti della filosofia già avete studiato cogito ergo sum penso dunque sono penso dunque esisto però io vi invito ad andare un passo più avanti non fremiamo non, non restiamo soltanto al pensare alla testa però entra, dobbiamo entrare nel cuore Perciò possiamo dire, ama e sente amato, perciò si esiste. L'amore ci dà l'esistenza. Amo ergo sum. Questo amore non solamente in relazione con Dio, con gli altri, nell'intercreato, ma anche con se stesso. Se noi non amiamo se stesso, come possiamo condividere l'amore con gli altri? Come possiamo condividere l'amore con Dio? E questa è la forza creatrice del, del creatore, l'amore, con tutto l'amore che ha creato. Adesso posso chiedervi, possiamo esistere soltanto pensando un, una creatura, un animale pensatore, o più, un passo più avanti, che ama e sente amato così si esiste? Queste parole, Papa Francesco dice... Tutto l'universo materiale è un linguaggio dell'amore di Dio, del suo affetto sfuggiurato per tutti noi. Questo amore è il fondamento per il nostro discorso sulla etica e sulla teologia. Secondo punto. Secondo punto è creazione e la volontà, opera e bontà di Dio. Cosa significa? Dio voluto creare. Nessuno ha detto che facciamo la creazione, però lui stesso ha detto che io vorrei creare. Questa è la sua volontà. Non solamente voluto, però anche operato, sia la luce, e c'era la luce. E questa tutta sua creazione mostra la sua bontà, la bellezza. Perché alla fine di ogni creazione c'è la soddisfazione di Dio, le cose saranno buone. Potete vedere dopo. Il libro di Genesi, capitolo 1, versetto 4, 10, 12, 18, 21 e 25. Senza dire molte parole Sulla quale è la sua volontà, opera e bontà, dobbiamo notare questa parte importante. Nell'ordine dell'amore, l'intera creazione è il frutto dell'attività creatrice di Dio, Perciò il cielo e la terra non sono né divini né demoniaci, ma sono eterni al pari di Dio, però, come il dono di Dio, non sono assurdi e inutili. E tutto ciò che è stato creato è buono, e la bontà della creazione rispecchia la gloria e la perfezione di Dio. Dove e come possiamo incontrare Dio? Il Vangelo della creazione dice che proprio nei uni e negli altri, nella creazione. Adesso poi fate la domanda, perché andate qualche sabato o demonica sulle montagne, sulle foreste? Per ripoggiare, per ricreare, perché lì si incontra la pace, si incontra Dio. Anche nella città possiamo vedere la presenza di Dio nei uni e negli altri, se abbiamo questo, questa apertura verso gli altri questo sentimento di amore verso gli altri perché ogni persona ogni creatura riflette rispecchia la gloria di Dio dopo ogni creazione di Dio, de, de, de, de, dopo la creazione dell'uomo Dio dice una parola più avanti che aveva detto alle creature Dio vede quanto aveva fatto ed ecco «era cosa molto buona». Aggiunge questo aggettivo «molta» per gli esseri umani. Questo significa che una cosa creata da di Dio che è buona diventa molto buona nella misura in cui giunge al suo compimento ultimo, possibile in riferimento all'essere umano. Questo significa che la volontà, l'opera e la bontà di Dio assicurano la continuazione dell'azione creatrice, cioè ognuno di noi partecipiamo in questa attività creatrice di Dio. La permanenza e lo spirito di ogni essere verso la sua pienezza escatologica. Nella terza parte sentiamo questa parte escatologica. Lo scopo finale delle altre creature non è, è l'essere umano, ma tutte, tutte avanzano insieme all'uomo e attraverso l'uomo Verso la, meta, verso la meta comune che è Dio, l'alfa e l'omega dell'intero creato. Questo è l'autotrassi numero 83. Una parola sulla dimensione trinitaria della creazione. Come è presente la creazione anche nelle attività creatrici? L'ecologia integrale, quando utilizziamo questa parola interconnessione, significa che può diventare un riflesso della Trinità, cioè una comunione perfetta e intima interconnessione. Perché l'azione umana sull'esempio comunionale dell'agire divino può assumere un modo di procedere relazionale, dialogico, dialogico e integrato, sulla base del fatto che tutta la realtà contiene in sé un import un'impronta propriamente trinitaria. Dove possiamo vedere questa, questo impronto trinitario nella creazione? Qui utilizzo le parole teologiche. Il Padre crea permesso del Figlio nello Spirito Santo. Ogni domenica noi ripetere, ripetiamo questo credo, recitiamo il credo, quello proprio presenta l'impronto trinitario nella creazione. La creazione è creata da Dio, formata per mezzo di Dio ed esiste in Dio, cioè alfa e omega della creazione. Proprio questo atto congiunto della creazione una comunione perfetta diventa il fondamento teologico dell'ecologia integrale. Qui entriamo proprio nel campo teologico. Dimensione cristologica. Come possiamo vedere tutte le cose dagli occhi di Gesù Cristo? Questo io dico la dimensione cristologica. Non possiamo parlare della creazione senza parlare del Cristo, Gesù Cristo, quello che è uomo, quello che è divino allo stesso tempo. La vita, la missione, lo sguardo di Gesù Cristo all'umanità e al mondo, tre punti. Vive una piena armonia con la creazione, come dice Leodatus in 98, non come un asceta separato dal mondo, bensì come qualsiasi altro uomo che ha vissuto tra la gente. Lavora con le sue mani, con l'abilità di artigiano, e predica il regno dei cieli utilizzando le realtà umane di quell'epoca. Se vedete le parabole, Tutte le parabole, più di metà o più di 90% delle parabole, sono collegate all'oggetto della creazione, della vita odierna. Con la sua vita esemplare di servizio e di amore, Gesù Cristo dimostra il primato del servizio contro ogni delirio di dominio e di sopraffezione del prossimo. Alcune parole più precise su questo aspetto. Gesù fa propria la fede biblica nel Dio creatore e mette in risalto un dato fondamentale, chiede, chiamando Dio creatore il Padre. Gesù invita i suoi discepoli a riconoscere la relazione paterna che Dio con tutte le creature li fa ricordare con sua commovente tenerezza come ciascuna di esse. E importante ai suoi occhi. Alla fine Gesù vive una piena armonia con la creazione, gli altri ne rimanevano stupiti. Come lui fa? Ad esempio, quando, quando ferma, quando c'è la tempesta nel mare, tutti dicono, ma come lui fa? I stupiti. Il Nuovo Testamento non solo ci parla del Gesù terreno, della sua relazione tanto concreta e amorevole che il con il mondo. Lo mostra anche risorto e glorioso, presente in tutto il creato, con la sua signoria universale. Perciò, se lui è vissuto tra noi nel mondo, dobbiamo vedere tutte le cose anche dai suoi occhi, apprezzare, contemplare la bellezza della creazione, bellezza di ogni persona, anche con che, non sono perfettamente corporali. Noi non utilizziamo questa parola anticapati, però Gesù come ci ha insegnato deve vedere anche la bellezza in ogni persona. Alla fine quando si parla del Gesù Cristo nella creazione il destino finale è proprio emancipazione, ricapitolazione in Gesù Cristo. De Hardesar dimostra come tutta la creazione muove verso il destino ultimo, cioè Gesù Cristo, perfezionando ad ogni tappa della vita. Il destino dell'intero creato passa attraverso il mistero di Gesù Cristo. Due punti importanti volevo condividere prima che il, scade il tempo nostro, sacramentale della creazione e peccato ecologico perché queste due cose ci aiutano a comprendere propriamente il nostro impegno. Tutti noi sappiamo che la Chiesa ha definito sette sacramenti per maturare nella nostra fede, dal battesimo a confermazione, dopo la comunione, partecipare nell'eucaristia e per matrimonio sacerdotale e poi l'ultimo diciamo, sacramento dei nervi. Però noi, in un certo senso analogo e limitato, possiamo dire che anche la creazione è un segno efficace per arrivare a Dio. Se possiamo vedere la bellezza di Dio, come ci aiuta a vedere e maturare la nostra fede. Però, ripeto ancora una volta, in un certo senso analogo e limitato, non dicendo che è un sacramento, Vorrei mostrare un'immagine, quella che dice, propriamente, vedete, come possiamo dire il sacramental, questa sacramentalità. Non è un'affermazione della sacralità della creazione. Non diciamo, come in Induisti, che tutto nella creazione è un sacramento o sacro. Per esempio, la cobra è un sacro, una sacra sacra per gli Induisti. Un elefante, una cosa sacra. Qui, quando stiamo parlando, questo è un strumento per esprimere la bontà, per lodare Dio creatore e per benedirlo. Perché questa creazione manifesta la gloria di Dio. Prendiamo un paragone tra il carattere di un artista e la sua opera di arte. Vedendo un'arte possiamo comprendere un po' la personalità e il carattere dell'autore. Passate oggi da Piazza Navona e vedete il lavoro dei Bernini. Già potete avere un'idea di come poteva essere la personalità, il carattere dei Bernini. Così anche vedendo la creazione possiamo comprendere attributi divini di Dio. E nella stessa modalità possiamo vedere anche l'odare, servire e reverire Dio tramite la creazione. Alcune parole sulla, sulla, scusa, che sulla parola eh, peccato ecologico. Possiamo parlare di peccato ecologico? Sì o no? La domanda lascio a voi. Fondamente, la creazione è fondamentalmente buona perché è volontà, opera e bontà di Dio. Possiamo vedere la bellezza e splendore della creazione. Questo anche è un motivo di lode e scuola di umiltà e dono prezioso di ognuno di noi. Però a noi sia stata data questa responsabilità di coltivare e custodire la terra. Coltivare significa che dobbiamo essere collaboratori e collaboratrici nelle attività creatrici di Dio. Custodire significa che la nostra responsabilità di prendere cura della casa comune. San Ignacio dice che tramite la creazione, perché noi stiamo, siamo stati creati per lodare, reverire e servire Dio creatore. Questo dice, così possiamo avere anche stupore e gratitudine della creazione. Però, come dice laudato sì, che gli esseri umani... Scusa che bomba Che gli esseri umani distruggono la diversità biologica nella creazione di Dio. Che gli esseri umani compromettono l'integrità della terra e contribuiscono al cambiamento climatico. Spogliando la terra su, eh, delle sue foreste naturali, distruggendo le sue zone umide, che gli esseri umani inquinano le acque, il suolo e l'aria. Tutti questi sono peccati, perché un crimine contro la natura è un crimine contro noi stessi e un peccato contro Dio. Questo dice si numero 8, citando il patriarca Bartolomeo. Qui possiamo dire una cosa, alienazione cosa è peccato. Prima, alienazione dell'uomo non solo da Dio, non solo l'uno l'altro, dall dall'altro vero io, ma anche dalla creazione intera. Questa è anche una distruzione dell'ordine e dell'armonia voluta da Dio, cioè un tipo di spaccatura del tessuto sociale. Questo possiamo andare verso questa direzione di dire un peccato e uso abusivo del dono di Dio alla tutta l'umanità, perché solo io e i miei interessi, egoismo e indifferenza totale agli altri. Il primo peccato, vedete come Adamo e Eva, non solamente l'armonia tra gli uomini è distrutta, sino l'armonia con, con la creazione spezzata. La creazione visibile è diventata aliena e ostile all'uomo. Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 400. Qui entra, quando si toglie da Dio questa prima lettera D e rimane soltanto io. Dio senza D, cioè io divento il maestro della, del mio proprio destino. E questo si mostra nel questo, questo consumismo sfrenato e individualismo autoreferenziale. E questo già è una rettura di una relazione di essere per gli altri. Molti di voi siete stati questi giorni al supermercato per comprare qualcosa perché c'era questo concetto di Black Friday. Anche se non avete visione siete andati a cercare qualcosa perché questo aspetto dell'egoismo dall'individualismo? individualismo Alla fine, per vostra riflessione, metto questo slide, dopo potete vedere e discutere tra voi, riflettere se davvero esiste questo peccato ecologico. Abbiamo messo questo peccato ecologico tra le parentesi, dobbiamo vedere se davvero esiste e possiamo Padre, parlare sentiamo. del peccato ecologico. Una parte ci sono peccati e capitali definiti dalla Chiesa, altra parte la nostra riflessione. Lascio a voi di riflettere, di parlare tra voi se davvero possiamo parlare della, dei peccati ecologici, parlando della negazione di Dio creatore senza, contro o morte di Dio. Con avarizia possiamo paragonare l'illusione di plasmare la terra, con invidia in ingordigia di ricchezza sempre più e meglio, e gola e l'indifferenza nei confronti della povertà e fame mondiale, e con acidi, acidia lo sguardo struzzico, cioè fare come istruzzo, mettere la terra sulla sabbia quando c'è il pericolo, o lusuria quando c'è sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, alla fine arroganza e violenza con l'ira. Lascio a voi per riflettere su questi aspetti. Dedichiamo alcuni minuti per le domande e alcuni chiarimenti, siete d'accordo o non siete d'accordo per iniziare la prossima seduta della nostra lezione. Probabilmente sarebbe stato dedicare più tempo qui della ultima parte che alla parte teologica, etica. Comunque, la porta è aperta per voi per sviluppare anche questi argomenti. Una, una, una Arroganza e violenza contro il creato. Se non c'è domanda possiamo andare avanti? Alla fine sì. Nella aspetto pastorale. pastorale perché quando Arturo professor Arturo Belloc parlerà lui parlerà dal punto di vista della morale ancora più parlando della conversione ecologica, lì entra anche questo aspetto pastorale okay? adesso seguite lezioni ok? Arizzo. Mm -hmm. Sì? Perché come abbiamo, abbiamo preso l'autodice numero 8 come la base, quello che dice uh, il patriarca Bartolomeo, no? un crimine contro la creazione e anche un peccato contro Dio. Perché qual è il, mandamento di, il comandamento di Dio? Protipicate e riempite la terra, cioè partecipate nella, nella, nelle attività creatrici di Dio. Cioè mantenere l'ordine e l'armonia nella creazione. Il nostro, qui abbiamo utilizzato questo superbia, avarizia, invidia, gola, acidia, lussuria e ira anche, cosa è? Alla fine noi cerchiamo sempre di soddisfare i nostri, no, le nostre esigenze, vere e false. Così cerchiamo di sfruttare quanto più la, tutte le risorse naturali quello che è dono gratuito per tutta l'intera umanità per il benessere personale anche il benessere della comunità cioè lasciamo questo a parte e pensiamo soltanto dell'egoismo io, io, io senza questa prima lettera del Dio perciò qui entra questo concetto di peccato ecologico la prima tua domanda è perché questa, te te questa parte teologica perché tutto il nostro discorso deve essere concentrato, quando parliamo delle prospettive etiche e teologiche, sulla persona di Gesù Cristo, vedere l'intera creazione con gli occhi di Gesù. Perciò cerchiamo questo collegamento tra la cristologia e l'ecologia integrale. Cristologia è una parte la nostra relazione personale di fede con Gesù Cristo, l'altra parte è l'interconnessione con l'intero creato. Etica teologica. Etica teologico, generale cristiana. Mm -hmm. cioè, non vorrei sapere dove sta quella, quel collegamento con l'ecologia che, che è differente dal, dal, dal, dal etico eh, teologico cristiano. Chi non, non crede in nulla possa avere questa eh, compassione ecologica? E tu hai, eh, stai, stai dicendo due cose. Etica, teologia cristiana, qui non possiamo lasciare a parte la nostra fede. Se dici per non credenti, sì, questa parte già esiste quando uno non rispetta il dono che ha accanto per lui, non solamente per lui, però anche per gli altri. Quando lui sta pensando soltanto io, io, io, lascia a parte l'intera comunità, qui entra questo tipo di crimine che sta parlando l'autodossi, soltanto io adesso quando stanno appena concluso questa COP27 no? proprio stanno cercando una via di uscita che credenti e non credenti possono prendere qualche iniziativa per cura della casa comune altrimenti già è già chiaro che non possiamo andare avanti sempre facendo così dobbiamo fare qualcosa e per noi credenti come dice Giovanni Paolo II come ha detto Benedetto XVI quando, come dice Francesco, questa è la nostra vocazione, fa parte della nostra fede. La nostra fede. Perciò dobbiamo vedere dal questo punto di vista dell'etica teologica all'intera creazione. Okay? La comunità indigena diciamo. La comunità indigena. E c'è un racconto che mi ha colpito molto, che, che parlava di questi guerrieri che erano usciti per portare a casa mm -hmm. il cibo per la, per la comunità. Okay. E arrivato sera non avevano trovato cibo, avevano trovato una, una, una cerggiatta con il suo figlio e hanno dovuto passare la ciabiatta per portare a casa il cibo. Mm -hmm. okay. e, Ok, avremo alla fine anche. Mantenete queste domande perché è già tempo per qui il programma di ascoltare il professor Bello E alla fine abbiamo 15 minuti per altre domande. Possiamo rispondere, okay?